L'euro che cosa è? L'euro non è una moneta di proprietà dei popoli europei, è addebitata ai popoli europei, la banca centrale europea all'atto in cui assumerà la funzione di sovranità monetaria dell'Europa potrà agire in due modi, o per servire gli stati membri o per servirsi degli stati membri. Se vuole servire deve stampare e accreditare. Se vuole servirsi sì, come fa, vuole come intende fare, deve stampare e prestare, cioè addebitare. Questa è la scelta fondamentale. Quando io poco fa ho detto noi abbiamo due qualità di moneta, la moneta proprietà e la moneta debito, ecco la ragione per cui l'euro diventa null'altro che la distruzione di qualunque forma di sovranità, anche le banche centrali degli stati europei che fino ad oggi sono stati martelli, perché sono quelli che avevano in pugno sostanzialmente la sovranità monetaria, sono state esaudorate, ormai sono diventate incudine, l'unico martello che sta in Europa è la banca centrale europea. Naturalmente su questa premessa noi che cosa dobbiamo capire, che cosa è il mondo dell'Oriente. Il mondo dell'Oriente è un mondo che è strumentalizzato al vertice dalla grande strategia della moneta debito. Il, la strategia della moneta debito sta in pugno della Federal Reserve Bank, della Banca d'Inghilterra e in parte anche della Banca di Francia. Sono le tre banche che dominano il sistema monetario mondiale, senza dire che al vertice di tutto ci sta la Federal Reserve Bank. Quindi quando noi vediamo che crolla il mercato del Giappone, perché? Perché in partenza c'è moneta debito, non c'è moneta proprietà e cioè quando la Federal Reserve Bank emette i dollari prestandoli e il dollaro diventa la moneta base, cioè la riserva, pronto? alla riserva, può dire in qualunque momento io rivolgo i miei soldi, in quel momento che cosa avviene? Avviene che si ferma il giro della liquidità monetaria, cioè l'abbiamo detto che della moneta è come la dinamo, la dinamo quanto più gira più si accende la lampadina, più aumenta la velocità di circolazione delle monete e dei valori monetari, più aumenta il valore indotto. Su questa regola noi abbiamo visto l'esplosione dei valori di borsa. I valori di borsa che cosa sono stati? Mentre prima l'uomo si metteva d'accordo per attribuire valore monetario alla conchiglia o alla pelle di castoro o alla scarabella di agilla che erano simboli monetari convenzionali, oggi hanno stabilito di incorporare valore monetario nei titoli azionari. Questo che significa? Che il valore del titolo azionario non è più ancorato ai valori reali del capitale conferito, ma basa sulla convenzione di borsa. E la convenzione di borsa è la Dinamo accesa. Ora che cosa avviene? Quando io fermo la Dinamo, si spegne la lampadina. Perché è crollato il mondo delle borse in Giappone? Perché abbiamo avuto la crisi in, Estre... in, in, in Thailandia abbiamo avuto la crisi, in Russia, perché? Perché a un certo punto questi che emettono la moneta, mettono la moneta in circolazione, a un certo punto fermano la, fermano la dinamo, si spegne la luce e allora accendere o spegnere, il gi... la, a, a, a far girare o non girare la, la dinamo, cioè emettere moneta in circolazione o ritirare, moneta dalla circolazione, perché la moneta è emessa tutto prestando, tutta la moneta in circolazione è emessa dalle banche centrali prestando, quindi in qualunque momento la banca centrale può ritirare dal mercato anche il 100% se vuole del denaro in circolazione e questo tanto più lo può fare quando il dollaro opera all'estero, perché fin tanto che si tratta del popolo americano ritirare il 100% ci sono delle reazioni anche di carattere sindacale, di carattere politico, ma quando il dollaro viene utilizzato all'estero i grandi strozzini se ne fottono della reazione che hanno i popoli o i lavoratori e tanto che abbiamo visto le crisi drammatiche che si stanno sviluppando in Russia, c'è stata una eh, intelligente... Eh, signora, che in un colloquio alla televisione ha detto una cosa importante, ha detto quando c'era il comunismo c'era la pianificazione dei consumi come conseguenza della pianificazione della produzione, cioè la società è retta sullo schema dell'allevamento dei polli in batteria, però la gente mangiava, il minimo c'era e questo è vero, oggi che cosa si ha? il consumatore non è solamente il cittadino che vive, cioè il cittadino che ha bisogno e è capace di consumare, ma anche chi ha i soldi per comprare i beni di consumo. Ecco perché noi proponiamo di dare ad ogni cittadino un minimo di reddito di cittadinanza, però bisogna dare il reddito di cittadinanza nella qualità di proprietario, non nella qualità di chi ottiene l'elemosina come oggi fa il governo Prodi che con la finanziaria ha programmato l'elemosina di Stato su questo punto Bertinotti ha ragione quando Bertinotti contesta eh, Cossutta quando contesta Prodi dice con la vostra finanziaria quando voi elargite l'elemosina fate il clientelismo politico la stessa cosa che aveva fatto la democrazia cristiana allora non è che si fa tutti i proprietari, alcuni proprietari sì, altri no. Allora su questa linea voi non fate il principio di giustizia perché fate la distinzione tra proprietari, alcuni proprietari sì, altri no, quelli che hanno il reddito e quelli che non ce l'hanno e questo non è giusto. E noi non possiamo muovere, fare la dottrina, la, la, il diritto sociale sulla base di eh, una elemosina di Stato perché l'elemosina di Stato è l'allevamento dei polli in batteria io dall'alto do tanto mangime a testa su questo io condivido pienamente la critica che ha fatto Bertinotti a Cusciuta che ha detto questa è l'elemosina di Stato però a noi pugna poi quando però Bertinotti vuole fare la sua proposta lui cade nell'equivo della teoria del Cusciuta di Marx che Marx che cosa ha detto? ha detto il datore di lavoro truffa al lavoratore il margine di profitto che è il reddito di capitale ed è nato il sindacato come strumento di rivoluzione per rivendicare nei confronti del datore di lavoro una parte del plusvalore come aumento di salario. Se no che il salario non è plusvalore, cioè non è profitto, è costo. Questo ha causato l'aumento dei costi, l'aumento dei prezzi, l'aumento dell'inflazione e ciclicamente il nuovo aumento dei salari in una conflittualità permanente. Quindi è il cane che si morde la coda. Questo gioco della teoria del plusvalore ormai è storicamente superata e questo purtroppo Bertinotti non lo ha capito, per cui io condivido la linea di Bertinotti sul piano critico, ma sul piano costruttivo noi diciamo qualcosa di più. Noi dobbiamo dare al cittadino il reddito di cittadinanza nella qualità di cittadino, cioè nella qualità di proprietario dei valori monetari, perché i valori monetari vanno dati al cittadino in quanto i valori monetari sono valori senza costo, sono valori che sono creati per il semplice fatto che noi ci mettiamo d'accordo che la moneta abbia valore e la moneta ha valore. Quindi è un valore senza costo, l'unico costo è carta e inchiostro, la riserva non c'è e allora... Noi dobbiamo dare il reddito di cittadinanza come cittadini, così noi facciamo una forma di eh, attenuazione dell'esasperato bisogno sociale di denaro. Oggi la microcriminalità che sta esplodendo è il bisogno di denaro, è lo stato di necessità che induce il cittadino a rubare la microcriminalità, è data dai vuoti monetari programmati dalla banca centrale quando la moneta era d'oro la rarità dell'oro era la causa della rarità della moneta oggi la rarità è programmata e noi dobbiamo starci zitti quando ci danno col conto e docce i soldi nostri in elemosina dopo che ce li hanno rubati e dico qua c'è un limite all, alla, alla idiozia come ci deve essere un limite alla delinquenza quando noi vediamo queste forme di degenerazione sociale, perché vediamo queste macroscopiche forme di degenerazione sociale? Perché la struttura condiziona le scelte etiche. Noi abbiamo cominciato a vivere tempi di decadenza, quando è cambiato il concetto di società.